Lago del Moncenisio c'è un uh, signore che fa kitesurf, ci dicono dalla regia. Eccoci qui, siamo sul lago del Moncinesio, eh, fa fresco ma è una giornata bellissima, e di ah, me c'è il centro. Eh, sono dei larici che sono stati piantati nell'Ottocento dai monaci che eh, custodivano. Sono stati tagliati eh, per fare uno spiazzo dei teschi nel 1944 Ci sono ancora però tutte le basi, tutte le radici Sono molto successivi. Siamo nel letto dell'anno. bravo, molto coraggioso i nostri cani non capiscono che cosa sia e sono preoccupatissimi Aeroflaming, che cos'è? sono 15 gradi sto Dio. Ta-da! e questo è l'autista di oggi cagnolini stiamo per addentrarci all'interno di una costruzione molto misteriosa qui sul pianeta luna andiamo Qua c'è una porta, si potrebbe andare ma. Senta eh, la pensa. Siamo sempre vicino al Moncenizio, al lago del Moncenizio. Via Fuggico, siamo le E Ciao a tutti, eh, buonanotte. Ci vediamo domani.